Up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a piece inside and nothing it something I love. non got to catch it. Honestly, I'm not to let him see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rubbin', but that's what makes a personality tragedy, bro. Oh oh. meti gio, meti gio. We out here moving folders that we ain't getting pulled. We out and we ain't got nothing to You better want to put you don't make it to the game. Fuck the game up. Change up for your race stuff to your greatness. Fame for the way you play the game, bro. Nice, No, no, ragazze! Cazzo, corre, bravo! Siamo a nove minuti. Vamos a prendere la posizione. Oh, yeah, oh, yeah, Che? Oh, che? Bravo, bravo! Calma, calma! calma. Bravo con oh, la... ah, sì. no, no. eh. no. Bra te Bravo! Bravo! Bravo! è buttata Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! di Bravo! Bravo! Bravo! Lascia, il due lì, due. Lì. Va bene, va bene, questo. Eh. Va bene, sì, sì bravo, bravo. Bravissimo. Bravissimo. dai! Bravissimo. Bravo Franci, bravo. Sabe qua, va. Non lasciamolo tirare, eh? Bravo! Vai! Sabe, no, fra, sale! No, dai, Sì, bella! non lo bravo, palla, palla piena, palla piena la palla è andata lì? Sì ho visto, ho preso, preso, Uh. Va, bene, va bene, va bene! Piano, piano, piano, piano! Va, va. Bravo! No. No. No. Solo la Divide, avanti te, così. Sabato, non avete non la Ah, salve. Salve, rischiamo. Ci stiamo eh, no, no, no. Eh, però... con la raga, raga, raga. Se inizio a giocare col portiere a movimento, da che tempo? O Hai fatto bene, hai fatto. Piuttosto di perderla, la finiamola Così grave I have E sto Vieni, ti sto. Angelo tuo. Ragà, oh. arbitro arbitro vieni, non guardare calma, calma, calma, calma. Sì. allora Fabi, Corrado, entra oh, calma, calma, calma, calma, calma, calma ragazzi calma, allora facciamo così Corrado Fabio Dani, sorgente, mi raccomando Iniziamo a giocare bene, Gischiamola la palla, oggi no perché? è un un Va bene, gestiamo la palla, parti, salta l'uomo e butta la Grazie. Dentro trovo A Ma vieni! Guarda il video! Guarda il video! Guarda il video! Guarda il video! Guarda il video! Guarda Allo, allo, allo, allo, ehi allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, allo, bravo What the f- Oh, chow, chow! Oh, chow, chow! Oh, chow! Oh, chow! Oh, I Oh, chow! Oh, chow! Oh, chow! Oh, chow! Oh, chow! Oh, chow! Cazzo! Palla piena! Oh no! ce No! E okay, no. lì? No, no, si si sorge solo! Si si si solo. Usa, cazzo si. Arriva, il primo. Ah, tiro il Ciao! Ma ti sei! Venite, venite, Jorge. venite, venite, Giorgi, Giorgi, Adesso in fila, una, una alla volta vecchiamo no. i, i piedi a quattro. Sai qual è il suo problema, tuo fratello? Che gabbia! Se avessi fatto l'ultimo gol. avrei saltato il fiume e noi praticamente abbiamo fatto i tipo 30 e passa partite non abbiamo mai perso mi raccomando no. sta porco no, no, no. che non facciamo come, no. come l'Italia nel nord che non ha perso manco una partita e non ha vinto no, il mondiale no, Attende, eh. io no. mi sto grattando no. no. le palle <ride>